Buonasera a tutti, benvenuti a tutti, a todos. è bello che possiamo essere qua la domenica e condividere insieme la parola di Dio, la, la domenica è il giorno del Signore, del è il giorno che bisogna dedicare a Dio, un día que que dedicare a Dios. in modo particolare per poter ricevere la parola di Dio, in particolare per ricevere la parola di Dio, e oggi viviamo in tempi difficili, vivimos en tiempos difíciles. la palabra de Dios viene messa da parte. En tiempos en que la palabra de Dios se expuesta de parte. La Biblia, es el libro más vendido al mundo. Pero el mío el que menos es leído. Y en muchas casas. Está lleno de polvo. Está lleno de polvo. Porque nunca no lo abran e questo è un problema. È un problema. Perché quando non, la Bibbia, quando non conosciamo la Bibbia, possiamo essere vittime di falsi Vangeli. Mm, essere di falsi possiamo essere vittime di falsi insegnamenti, di false dottrine. Mm. E, di e, e, e oggi vedremo uno dei grandi inganni che c'è nella, nella Chiesa. Quello del Vangelo moderno. Lo moderno. E capiremo se siamo stati vittime di questi inganni. E soprattutto come puoi camminare in una direzione spirituale corretta. Direzione spirituale corretta. Vogliamo leggere in 1 Corinzi? Capitolo 6. Dal versetto 9 al versetto 11 Del 9 a 11 Capitolo 6, 6 9 a 11. Desde 9 hasta 11 No sabéis que los injustos no pues serán en el reino de Dios No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los robadores heredarán el reino de Dios Y estos seréis algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios è bello come dice la versione spagnola? La versione spagnola. Alla fine del verso 9 quando dice non vi ingannate, non errare. In ah, quando dice nella versione spagnola eh, non errate. Non errate. No non vi ingannate. Non si ingannate. E venerdì abbiamo avuto questa, questa lezione di presentazione della scuola di mentorato. E noi questa presentazione della scuola di mentorato. O della scuola di ministero. E abbiamo parlato di alcune statistiche generali della chiesa. Una delle statistiche generali della Le statistiche sono prese dagli Stati Uniti e dal eh, Canada perché sono quelle che fanno statistiche nella chiesa. Los, eh, statistiche que hacen statistiche la Però vale praticamente la chiesa in tutto il mondo. Però vale per la chiesa in tutto il mondo e le statistiche ci dicono nos dicen che la maggior parte dei cristiani que la de los fra i 18 e i 35 anni entre 18 35 años hanno relazioni sessuali prima del matrimonio, tiene antes del matrimonio. che il 60% degli uomini el 60 de los è dipendente dalla pornografia, es de la pornografia. e anche dal 20 al 30% delle donne e anche dal 20 al 30% delle donne ci sono molti ministri di Dio che sono caduti in immoralità corruzione finanziaria abusi ci sono state divisioni separazioni persone che parlano male di altre persone diffamandole e criticandole e se tu fai una domanda della Chiesa e dici ma in questa Chiesa che cosa fate contro il Peccato? la maggior parte dei pastori, dei leader, dei responsabili si dice niente noi predichiamo che una cosa è peccato e basta non si fa niente contro il peccato e questo è un po' il frutto di quello che è il Vangelo moderno Ese es el fruto de la evangelio moderna. En que la que eh, las personas messe fastidiate ser Que la gente no tiene que ser fastidiada. Pero es bello cuando se escucha la frase que la Iglesia es un hospital para los pecadores. Es bonito cuando la frase de que la Iglesia es un hospital para los pecadores. Pero siempre digo Sí, un sí, sí es un hospital. Pero no es un centro de vacaciones. Pero no es un centro para las vacaciones. Hay una diferencia. Tra l'ospedale e il centro vacanza. la differenza tra il centro delle vacanze? Nell'ospedale la gente va per essere curata. Nell'ospedale la gente va per essere sanata. Nel centro di la gente va per stare comoda. In centro la gente va per stare comoda. E molte volte si fa in modo che le persone si sentano comode nei loro peccati. In questi giorni leggevo un post su Facebook di un pastore. Che sí, un, un, un po' mi ha fatto riflettere. Che mi ha fatto pensare. Questo pastore diceva. Pastor decía, Se sei in adulterio. Se in Vai in chiesa. La Se sei schiavo della pornografia. Se eri della pornografia. Vai in chiesa. Se sei tossicodipendente. Vai in chiesa. Se sei schiavo dell'alcol, de vai in chiesa. Se sei schiavo dell'alcol, vai de chiesa perché Dio Dios, ci ha dato la sua grazia dio su gracia, e la sua grazia è sufficiente. E Cioè, in altre parole, quello che diceva questa persona. O sea, e que non è importante se tu sei nel peccato. lo come L'importante è che vai in chiesa. La, è che vai Tanto alla fine Dio ama a tutti. Al final dio ama a todos, E Dio salverà a tutti. Va a, a tutti. E diceva poi qualche altra volta. Dice altra vez. Ma Dio non può essere un mostro che manda le persone all'inferno. Dio non può essere un mostro che manda la gente all'inferno. Questo è il Vangelo moderno. Questo è il Evangelo moderno. Un evangelo evangelio soft. Un evangelo soft. Morbido. Suave. Che non deve dare fastidio a nessuno. Però non devi che molestare a niente. Ah, tu sei così. Ma bueno, tu sei così. Non fa niente. Non ma l'importante è che vieni in chiesa. L'importante è che chiesa Quando alla fine Dio amore di e salverà tutto il mondo. E il mondo. E questo è il grande inganno moderno. Il gran inganno moderno. E io dico, ma che, che, che Bibbia leggono queste persone? Io, però, leggono gente? La Bibbia della New Age? La, eh, ah. la New... Bibbia no. della Cosa leggeranno dottrine buddiste? Dottrine buddhiste. O leggeranno la bibbia satanica? bibbia satanica? Io non so quello che leggeranno. Io non so quello che leggono però io so quello che dice la Bibbia. Lo so che dice la, la Bibbia dice non dovete essere ingannati. La parola dice non dovete essere ingannati. Quanto è bella questa parola? Che è bonita la parola. Nel, nel cielo non ci entreranno. Nel cielo non a gli idolatri. Los gli adulteri. Gli, gli omosessuali. Gli I ladri. Los ladros, gli ubraconi. Los I maldicenti. Los e I rapinatori. Los non possiamo far sì che la Chiesa sia un resorto per i peccatori. No podemos hacer que la iglesia sea un resort para los pecadores. Ma deve essere un hospital, no hospital. donde i peccatori entrano? Dove entran. la medicina? La medicina. E y la transformados para poder entrar en el reino Per poter entrare nel regno. Entrar en regno. Per si sentono comode se la gente se se si sente comoda en su pecado continuerà a vivere nel peccato. y vivendo nel peccato e alla y este all'inferno. Alla fine arriverà all'inferno. Al e inganno moderno. Il gran moderno. E spesso scendiamo con Elias o con Gloria in questo caso a parlare di Gesù alla gente. E spesso parlare con Elias o con Gloria a parlare a parlare la gente. E sempre gli facciamo questa domanda alle persone. E sempre gli facciamo questa domanda alle persone. Ti consideri una buona persona? E la maggior, la maggior parte della gente dice sì. E la maggior parte della gente dice che sì. Io sono una persona splendida. Io una persona incredibile. Io sono una grande persona. Quindi facciamo delle semplici domande con i dieci comandamenti. Sono sempre con i dieci comandamenti. Penso che sei una buona persona. Credo che una buona persona. Facciamo un testo con la Bibbia. Con la ah, me hai mai detto una bugia? Non la smettiste? Eh... Sì? Non bueno, claro. no solo una volta. Non solo una vez. Tante volte. Ho detto un sacco di bugie. Ho muchas mentiras. A ver. E come chiami una persona che dice le bugie? Come chiameresti una persona che dice mentiras? Un bugiardo? Eh, un mentiroso? Ok? Qualche volta? Alguna vez? Hai mai uh, odiato qualcuno? Odiassi altri? Claro? Sì. Sí. Claro. I miei genitori? Padres, I miei fratelli? Ah, la mia maestra di scuola? Il prof della di scuola. Ecco, la Bibbia eh, parla che odiare è come l'omicidio. La parola parla che odiare è come l'omicidio. E se tu non perdoni le persone, in realtà è come se le stessi uccidendo. E se non perdonassi la gente, la è come se le stessi matando o gli fai un'altra domanda? Un'altra pregunta. Gesù disse, Gesù dice, se guardi una donna passare, se a una mujer passare con desiderio, la deseas, già hai commesso adulterio nel tuo cuore. Tuo e ti è mai successo? E ti è passato una volta Sì, un montone di volte. Claro, un Adesso veces. passa una bella chica. ora passa una chica. No. <laughs> nah. Fai il fischio, non so come si dice. Sì, vero. Sì? Sì, Si Si Si no? O anche le donne nei confronti degli uomini. Guarda, le mie donne si confrontano con gli uomini. Perché non soltanto gli uomini guardano le donne. Ma che non solo gli uomini, mi le la mujer Anche le donne guardano gli uomini. Se sono omosessuali gli uomini guardano altri uomini. O le donne guardano altre donne. Ma sempre hanno desiderio. Sempre e, sempre desiderio eh, e sempre commettono adulterio all'interno di loro. E quindi facciamo riflettere la gente. e cioè, quindi tu stesso hai dichiarato con la tua bocca. Tu con tu bocca che sei un bugiardo. Un, un, un omicida. Un adultero di corazon, un adultero di corazon. E alla fine dovrai comparire davanti a Gesù, davanti a Dio per il giudizio universale. E al fine dovresti stare davanti a Gesù del il... o da sea, Dio per il giudizio universale. Come ti considererà Dio colpevole o innocente? ¿Colpe, o E là sempre la gente dice, va bene, ma io ho fatto tanto bene alla gente, ho aiutato tante persone che avevano bisogno. E la gente sempre dice, bueno, però io ho fatto tanto bene alla gente, a molta gente che lo necessitava. E là sempre gli facciamo lo stesso esempio. E sempre gli facciamo il mismo esempio. Tu vai del, da un giudice. Vai un juez e perché hai buttato sotto una persona mentre stava passando sulle strisce perdonate perché ha atropellato una persona mentre stava in la, in plan, passando per il semaforo e quindi il giudice dice 5 anni di carcere e questi 5 anni di carcere però tu dici sì va bene buono. però hai aiutato tanti poveri però aiutano molti poveri sono andato in Africa e ho fatto un pozzo di acqua per quelli che non potevano bere qui in Africa ho fatto un pozzo di acqua per quelli che non potevano bere Cosa dice il giudice? Che sei Mi fa piacere che hai fatto questo. Però tu sei qua per un giudizio per una cosa sbagliata che hai fatto. Però tu per una cosa equivocata che fatto. Perché hai buttato sotto una persona. Una persona. E devi pagare per quello che hai sbagliato. E devi per quello che Alla stessa modo nella nostra vita, quando noi moriremo, a morir. dovremo essere giudicati de per de i de de nostri de peccati. Por Come ci giudicherà Dio? Colpevole no o innocente? Per Dio saremo colpabili o innocenti? Colpevole, Colpables. quindi alla fine inferno o paradiso? Inferno o inferno. paradiso? Inferno. E questa è la cattiva notizia: è la mala notizia. che non viene predicata oggi. Que no se predica oggi, che a causa dei nostri peccati que por nuestros pecados siamo purtroppo diretti ad andare all'inferno. E l'unica possibilità che abbiamo possibilità che è ricevere la salvezza. È ricevere la per questo è dovuto venire Gesù. Per questo è dovuto Gesù. Gesù è voluto, dovuto venire a morire sulla croce sí. per sí. i nostri peccati. Sí. La para los, para pecados, sí. In modo che oggi noi potessimo avere una vita in salvezza. la salvezza. È come se viene una persona al giudice una persona, pues. che devi, tu devi fare questi cinque anni. Que 5 e Questa persona paga la tua cauzione. Quindi tu sei libero. Tu sei libero. La giustizia è stata pagata. La giustizia è poi pagata. Un altro ha pagato il tuo posto. Perché altra persona pago per te? E tu sei libero. E tu sei libero. E questo è quello che è successo con Gesù. E es quello che passa con Gesù. Gesù è venuto affinché noi potessimo essere liberi dal peccato. Gesù è venuto per che potessimo essere liberi dal peccato però non per tornare a commettere sempre gli stessi peccati però non significa che volvamo a fare i peccati sempre quando Gesù vive a Maria Magdalena Maria Magdalena una donna peccatrice che era una mujer pecadora prostituta, una prostituta. erano usciti da lei sette demoni, sette demoni erano usciti da sette demoni però di questi sette demoni che erano usciti erano bruttissimi questi demoni erano orribili. però Gesù le disse una cosa però Gesù le disse una cosa Vai e non peccare più. Beh e non pecchi Non gli disse vai, l'importante è che vieni in chiesa. Disse, beh, l'importante è che vengia alla iglesia. Non gli disse così. Non gli dico così. Continui a fare la prostituta. Sì, prostituta. Tanto l'importante è che vieni in chiesa. L'importante è che vengia alla glesia. Gli disse vai e non peccare più. Dico, vai e non pecchi più. La stessa cosa tu lo puoi vedere col paralitico di Betesda. Lo mismo lo puoi vedere con il paralitico di Betesda. Era un uomo che era da tanti anni che non poteva camminare era un che molto tempo senza camminare e lì succedeva una magia o qualcosa di spettacolare, che, tipo una magia o algo spettacolare che a un certo punto un angelo muoveva l'acqua di questa piscina e il primo che entrava nell'acqua era guarito el que nell agua solo che quest'uomo non poteva camminare no camminar. e quando si cercava di lanciarsi nell'acqua E quando qualcuno già si era buttato prima di lui anche già si aveva tirato i piedi e quindi lui stava lì e Gesù lo guarisce. E lui stava lì e Gesù lo sana. E quindi quando viene guarito però Gesù gli dice un'altra cosa importante. Però quando è sanato Gesù le dice algo importante. Leggiamolo, Giovanni capitolo 5 verso 14. In Juan capitolo 5 versículo 14. <coughs> Después lo hallò Gesù en el templo y dijo, e díjole: He aquí, ha sido sanato. No peques más. Porque no te venga alguna cosa peor. Ha sido, sanado, como dice. ha sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor no es que le diga: dicho, va bene, eh, se ha guarido es que le digo, bueno, fuiste sanado continua a hacer peccati, continua a hacer la vida que vuoi tú Sigue pecando, haciendo lo que quieres eh, Jesús, mette Jesús pone en relación el hecho de, de que le pudiera suceder algo peor con el pecado, con el pecado. Questo è, molto questo è molto importante. Perché oggi potremmo star vivendo dei problemi nella nostra vita. Perché potremmo stare vivendo problemi nella nostra vita. A causa del nostro peccato. La Bibbia è molto chiara su questo. La parola è molto chiara. Il regno di Dio si regge su principi spirituali. Il regno di Dio si sta su principi spirituali. Quando noi conosciamo i principi spirituali, Iniziamo a comprendere la radice dei nostri problemi. ¿De dónde viene? Entendemos la raíz de nuestros problemas, de dónde viene. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que hombre sembra, eso también llegará. No os engañéis. No no engañéis. Solo de la Biblia, solo tres veces, la Biblia usa el término no os en la solo se usa, se usa la no en el paso que habíamos inicio pasaje del inicio donde dice, dice que los injustos no entrarán en el regno esto nos parla di salvezza o sea, la salvación qui dove dice che quello che seminano, quello che seminiamo, quello raccogliamo, dice che, che, che ci parla della responsabilità, della responsabilità. e in 1 Corinzi capitolo 15, in capitolo 15, dove dice che le cattive com compagnie ci corrompono, dice che nos ci parla della cattiva influenza, della mala quindi le cose che ci ingannano, Mama! sono la salvezza, Son la, la, responsabilità, la responsabilità e l'influenza, e questo Vangelo moderno ci inganna. Pensando che possiamo continuare a fare le cose sbagliate. Senza ottenere un risultato. Ah, tu vai a scuola. Non studi mai. Poi arrivi all'esame. Signore, ti prego, fammi passare l'esame. E poi vieni bocciato. Y te rep eh, repites. Ah, el mal, el cattivo es Dios. Es que Dios es muy malo. porque no te ha hecho pasar, no pasar el examen. Que Lo que semini, lo que sembras, lo recoges, cosechas. ¿Qué te está enseñando, Dio con te está enseñando Dios con esta bocadura? Que te está enseñando Dios con repetir. Que debí estudiar. Que tienes que estudiar. <risa> Ay, es muy simple. Muy simple. Ah, es que solo así, solo graso. Es que estoy gordo. Dovrei pesare 70 kg e pesa 150 kg. Dovrei pesare 70 e peso il doppio. E metto lì a pregare, signore, per favore, fammi dimagrire, fammi dimagrire. Perché signore per favore, fammi di gasare. E mentre dai mangi i cioccolatini. Mentre che stai ora stai comiendo. Ah, signore, voglio dimagrire col panino di burger del burro. Signore, che ho con il blocchatino del burger king. Quiero, king. Quiero Un panino di Burger King dalla parte o del McDonald's dalla de casa. Un po' di colo Burger del McDonald's. Sì, sí, perché dobbiamo fare. Ah, 50, 50 e 50, non, 50, 50, non sì. questo? <ride> Come puoi dimagrire? È la colpa mica di Dio. La colpa non è Quello che semini, quello raccogli. Io lo stavo dicendo prima. Sono molto orgoglioso in questo tempo di mio figlio. Sono orgoglioso di mio figlio. ora. Cioè perché? Perché? Perché sta sviluppando tantissimi muscoli. Perché sta entrenando, sta muscoli. Quando lo vedete lui fa i muscoli così. Ma vedete i muscoli? Però perché sta ottenendo questi muscoli? Però perché sta ottenendo i muscoli? Perché si sta allenando. Perché sta? Entrenando. Tre volte alla settimana insieme con un amico va uh, sulla spiaggia, in un posto. E tre volte alla settimana con un amico in un sito a entrenar. E per due ore sta lì a fare addominali, flessioni, piegamenti. E sta lì due ore facendo addominali, flessioni, senza diese. Sudan, quando torna tutto sudato. Quando vuole vuole tutto sudato però quando vede, vede che, però quando vede che i muscoli stanno crescendo perché quello che sta seminando che sta, sta raccogliendo la sta, eh, e io sono orgoglioso perché sta sendo disciplinato in questa cosa e perché perché sta in si è posto questo come obiettivo, Se lo posto come obiettivo. e lo sta vedendo realizzato. Lo sta realizzato quindi dobbiamo entrare in quella che è la realtà della Bibbia che la Bibbia ci responsabilizza. Che la palabra ci responsabilizza. La Bibbia ci rende responsabili delle nostre azioni. La palabra non responsabili delle nostre azioni. Non possiamo scaricare i nostri problemi sugli altri. Non possiamo dare i nostri problemi nostri. Ah, io sono ingrassato. Buono engordé. Però la colpa è di mia moglie perché cucina gli gnocchi saporiti. Però la colpa è di mia sposa perché cucina via tanto sempre cerchiamo di dare la colpa agli altri sempre le damo la colpa al seno lo stavo volendo oggi in uno studio la settimana con mio figlio, no? Stavo finendo in studio con i E sempre noi tendiamo a dare la colpa agli altri. Sempre diamo la colpa agli altri. Ah, io sono ingrassato perché la colpa è degli altri. Sono ingrassato perché la colpa è degli altri. Quando facciamo un incidente con la macchina, quando facciamo un accidente con il coche, guardiamo in giro e cerchiamo a chi possiamo dare la colpa. Miriamo al reddito <ride> per buscare a chi la colpa. Ci cioè, arrabbiamo perché vogliamo scaricare il nostro reddito sugli altri. Ma no, se impariamo se chiediamo, darselo alla gente però la realtà è che dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni que ser de lo que questa è la verità es la se stiamo vivendo problemi nella nostra vita en vida. è molto probabile che abbiamo seminato male nel, hemos male nel passato noi oggi siamo la conseguenza di quello che abbiamo fatto ieri nel passato, hoy somos la de lo que ayer nel passato. e purtroppo non possiamo cambiare il passato però sì, posso cambiare il mio presente. Però cambiare il presente. Per vivere un migliore futuro. Un mejor futuro. <coughs> Ed è questo quello che la Bibbia ci sta dando, ci sta trasferendo. è che es la Bibbia ci sta dando. Non, va bene, tutto andrà bene. Bueno, todo bien. Continua a fare la tua vita, le cose non cambieranno tutto andrà alla grande. Segui è la tua vita tutto geniale. Solo perché vai in chiesa. Solo perché vai alla iglesia. Ah, quello degli angeliti. No, no, no. No. La Bibbia ci responsabilizza. La parola non responsabilità. Non vi ingannate. Non si ingannete. Gli adulteri. Los I ladri. Il ladrone. Gli omosessuali. Gli omosessuali. Gli sì. Vabbè. Sì. Non entreranno nel regno di Dio. Non entreranno nel regno di Dio. Ah, ma allora siamo omofobi. Non sono Perché non, non accettiamo non gli omosessuali. Non Perché non lo accettiamo. Sì. Non accettiamo no. gli omosessuali. Vogliamo bene gli omosessuali? Però affinché lasciano il loro peccato di omosessualità. Perché il suo peccato di omosessualità. Perché l'omosessualità è peccato e le porta all'inferno. Perché è un peccato le si va all'inferno. E se mi arrestano, pazienza, venite a trovare in carcere. E se mi vogliono la in carcere, venite a visitare Però questa è la verità. È la verità. Io non vi potrò mai predicare qualcosa che non sia la verità. Non credo predicare qualcosa che non sia la verità. Da me non troverete mai. Ah, che bello, fai quello che vuoi tu, non ti preoccupare. Guardate te, chiedo, no. non ti preoccupate. Io sarò sempre lì a prendervi con l'orecchio come si dice? Con l'orecchio perché voi possiate cambiare ed essere delle persone migliori. Sempre se agarrando per cambiare siete migliori persone. Perché questo è quello che fa un padre. Perché Cerca di aiutare i figli a fare una vita, a los hijos per una vita migliore. Io sempre vi sfiderò a cambiare. Sempre Sempre. Sappiatelo. Che mi vogliate bene o no? Che mi chiede o Io no? sempre vi dirò la verità. Os voy a decir la, el la verità Sapete il problema della verità? Il problema della verità. Ve lo spiego con un esempio. spiego con un esempio. La moglie va dal marito. La esposa va dal sposo. Ah, ho cambiato colore dei capelli. Cambiò colore di pelo. Come sto? Chi tale sto? Ah, grande problema. <risa> grande problema. Grande problema. Che le vuoi dire? Che le vuoi dire? Però se sta male? Se la persona davvero vi vuole bene, se la persona veramente oschiera, vi dirà la verità. Che vi piaccia o no? Che vi o no? Non vi dirà una bugia bianca. Non vi dirà una mentira bianca. Soltanto per compiacirlo. Solo per che non os molestate. Chi veramente vi vuole bene? Il vero amico? Il reale, un real è quello che ti dice la verità Ah, tu stai uscendo insieme ad un'altra donna e sei sposato. stai uscendo con un'altra donna stando casata. Non è quello che dice, ah bravo, tu sì che sei un macho. Non è quello che dice, ah, tu sì che sei un macho. No, no, è quello che dice, ma che stai facendo? È che che stai facendo? Tua moglie ti ama. Tua esposa ti ama. Hai dei figli. Hijos. Hai la responsabilità della famiglia. Hai una responsabilità. Perché pensi di andare con altre donne? Perché devi stare con altre donne? Devi essere fedele a tua moglie. Devi essere sei fedele a tua esposa. Però vedi com'è il mondo oggi. Per vedere no com'è il mondo oggi. Ah, quello che ti dice che sei macio, quello è buono. Quello che dice che sei un macio, sei buono. Quello è un amico. Questo è un amico. Quello che ti dice che non devi, devi essere a tua moglie, quello è cattivo. E il che, che ti dice che sono le a tua esposa è madre ti stai togliendo il vizio del fumo ti stai togliendo il vizio del fumo E' no? quello che è amico? il che è amico? ok, sono con te vale, contigo. e se ti vede che stai prendendo una sigaretta in mano? e se ti vede che stai tomando una sigaretta in mano? che stai facendo? Yes. Eh, stai smettendo di fumare? Le stai cercando di fumare l'amico non è quello che dice questa è la sigaretta, te la regalo, fuma e l'amico dice, buona, tomate questa sigaretta che amico è? Facciamo attenzione, Digamos, guardiamo in faccia la realtà. La Molte volte quelli che sono amici, no que, son sono quelli che ci dicono le cose che non ci piacciono. Quindi come possiamo arrivare a vivere una vita in santità? Perché quando noi commettiamo dei peccati, dice la Bibbia diventiamo schiavi di questi peccati. Siamo peccato. E l'unica forma è attraverso la confessione. È attraverso la confessione. Giacomo capitolo 5 verso 16. In Santiago capitolo 5 versicolo 10. Vale. 16. Vale. 5, 16, 16. Sí, sí, ¿no? mm. Bueno, dice, compensad vuestras faltas unos a otros y rogadlos unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero una vez que nos convertimos, no tenemos pecados, estamos fuera. Con... No es Así cuando nos convertimos ya no tenemos pecados, estamos todos bien. Tenemos que enfrentar la nuestra realidad. Necessiamo affrontare la nostra realtà confessare i nostri peccati, nostri peccati e anche e soprattutto quelli dei nostri antenati e dei nostri antepassati perché quei peccati sì, si influenzano anche, nella nostra, vita anche si influenzano nella nostra vita attuale e quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa per rompere l'autorità che questo peccato ha nella nostra vita. nostra vita e per questo motivo che noi facciamo questa preghiera speciale che si chiama il padrone di sanità. Per questo siamo il padrone di sanità. Che è una preghiera in cui noi andiamo a lavorare in tutte le aree che sono state influenzate nella nostra vita. Una che in che influenzate in nostra vita. Perché la confessione ci libera. Perché la confessione ci libera. Quindi anche se siamo dei credenti, anche siamo sempre, sempre commettiamo sempre cose sbagliate. E abbiamo bisogno di tornare a Dio. Di, a di confessare e, e pentirci dei nostri peccati. e di affrontare i peccati. E di affrontare i nostri peccati. Signore, io ho questi peccati. Mm. Aiutami a superarli. Aiutami a, a cambiare. Aiutami a ad essere differenti. differente. È così che si rompe la catena che il peccato attorno alla nostra vita. Así se rompe la quindi viviamo in tempi di grande inganno il diavolo sta cercando di far rimanere le persone felici nel loro peccato il diavolo sta cercando di la gente le persone felici nel loro peccato ah Dio amore alla fine non succederà niente non va a passare nulla al final non esiste l'inferno l'inferno non esiste una delle cose che più mi ha stupito evangelizzando qui in Spagna che la gente crede in Dio che la gente creda in Dio. Se ci sono persone che credono in Dio? La gente que cree en Dios, Ma lo no credono nell'inferno. Per noi nell'inferno. Un Assurdo. Se tu credi in Dio. Devi credere anche nell'inferno. ci sarà un giudizio universale. un juicio anche quando tu sei cattolico lo usciti nella messa anche, anche, anche, anche i cattolici lo citano nella messa che Gesù verrà per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine fin. c'è un giudizio universale che sta, che, un che sta arrivando però la domanda è ci stiamo preparando? Pero la pregunta es nos estamos preparando. preparando, preparando si no estamos preparando para tante cosas. Ci stiamo preparando per tante cose. Per l'università. Per l'università. un esposo. Un esposo. nos Però non ci stiamo preparando per incontrare Dio. a Dio. Pero de una forma un'altra ne Dio lo incontriamo. Per forma u otra lo uno a encontrar. Ed è tiempo de dejar il Vangelo moderno. Y è tempo al Vangelo real. In cui dobbiamo guardare in faccia la realtà che l'uomo ha bisogno di un Salvatore. E che dobbiamo accettare la realtà che l'uomo necessita di un Salvatore. Se c'era un'altra forma, Dio non avrebbe mai sacrificato suo figlio. Nunca gli sacrificato suo figlio. Non è che Dio aveva tanti figli. È che tu tantos. Ha preso il più brutto. Il ah, questo non serve a niente lo mandiamo a morire. questo pues, bueno, non mi serve e lo mandiamo a morire. No, la Bibbia dice che era l'unigenito. Dice che era l'unigenito. Il, il figlio perfetto. L'Icho perfetto. La cosa più bella che c'era in cielo. Lo più bonito che aveva in cielo. E Dio l'ha mandato sulla terra. Dio l'ha mandato nella terra. A morire per noi. A morire per noi. Perché? Perché? Perché ci ama. Perché noi siamo. E ci vuole evitare di andare all'inferno. E chiede che evitiamo di andare all'inferno. E l'unica forma che noi abbiamo per ricevere questa salvezza la forma la la è credere realmente in Gesù realmente in lasciare i nostri peccati e camminare con Dio con per, questo è la Bibbia, per questo è importante leggere la Bibbia perché ci insegna che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e come camminare con Dio come camminare con allora vogliamo avere gli occhi aperti sul grande inganno del diavolo. Non saranno salvati tutti alla fine del mondo. Non si tutti al del mondo. Solo quelli che hanno ricevuto il Gesù nel loro cuore. Solo que quelli che hanno camminato nella parola di Dio. E quelli che camminano nella sua parola. Amen. Amen. Amen. Ok, vogliamo quindi salutare le persone che ci seguono. Vogliamo salutare E vogliamo avere un tempo per pregare qui.